scudo proteggerà la miniera. Ma non per molto. È il momento di agire. Blubins! Uh? Oh, no! Blubins! Uh? Per tutti gli uragani, ci sono più soldati qui che a un matrimonio dei Darkan! Uh, Zot... Questo è di sicuro quello vero! Ah! <ride> Prova di nuovo, testa calda! Ai tuoi amici non resta ancora molto tempo! Hai intenzione di usare quel giocattolino contro di me, guardiano? No, ma sparerò contro qualunque cosa e di tutto! Ah! Il sistema di difesa. Sei solo un folle. Mm. Mm. Addio, Xat. caricando la fortezza di Voidus E tra non molto colpirà sicuramente la Torre Mega Ma non può farlo È ancora tutta luminosa e nuova Oh! Ah, è una follia Dovete fermare il Guardiano Oscuro Non possiamo farlo È una nostra amica Ti stai sbagliando, Gormiano Lei è una Dark adesso! Guarda Ottobo! Gli scudi della torre Mecha! Guardate, Aoki oh, li ha spazzati via! L'energia del fuoco! Combatti, Lord dei Gormiti del Fuoco! Kelion! I tuoi problemi si sono moltiplicati! Ah! Ottimo lavoro, Riff. Vedo che padroneggi l'ultra concentrazione. Magma Blast. No! Non dirlo. La tua spacconaggine, <ride> Gormiti, gormiti raggiungi i Chi mi ferma era l'ango Gormiti. gormiti.